Cinema indipendente, l'ansia carburante del mondo, non il più efficiente, semplicemente il più diffuso. Date di scadenza si proiettano sulla pelle, siamo registi di un film con spettatrice la vita stessa. L'amore è una comparsa, non prevista dal copione di cui l'arte si innamora. Tempo e anima. Credi a chi ti dice di amarti. Credici fino a raschiare l'anima e credi che un giorno finirà. Tutto ha una fine, ma alla fine tutto resterà di quello che hai vissuto. Inevitabile. Posso evitare i posti più famosi. Non posso aspettare di perderti per capire quanto vali. Posso occuparmi di paranormale, Non posso non occuparmi di te. Ponte tra me e i miei sogni. Ti circondo. Ogni risalata persa. È una lacrima aggiunta al mare dei rimpianti. Annoiato di nuotare, scalerò le tue labbra e le sole ti creò con l'amore di un pagliaccio. Alla fine dello spettacolo sarò ancora con te. Bella, i miei giorni non sono per gratificare il passato e dare senso alla sua vita, né è base per un futuro privo di ansie. I miei giorni seguono l'andamento lunare delle due luna, ci sei o non ci sei.